il vice sindaco e assessore alla crescita culturale di Roma capitale Luca Bergamo grazie di essere con noi insomma, in queste giornate così un po', un po' di un pochino di, di, di festa insomma tutto sommato ma insomma sempre di lavoro almeno noi siamo al lavoro e evidentemente anche anche lei eh, senta, ma a proposito della polemica tra la sindaca e il ministro Franceschini qual è, qual è, che, che cosa ci può dire? Ma intanto non è una polemica, eh, è un confronto molto, molto serio la, la città, attraverso la, la voce della sindaca, ho detto più volte al ministro Franceschini che la sua idea di trasformare il centro della città in un parco archeologico di fatto riservato ai turisti non andava bene lui continua a dire che perché non va bene, va bene agli uffizi, come va bene a Brera, va bene a Pompei. la differenza è che ammesso che va bene agli uffizi a Brera e Frontera, quindi sono Pompei è fuori dalla vita civile. Gli Uffizi e a Brera sono dei musei, qui stiamo parlando di un percento sì. storico della città. Allora, eh, noi siamo dell'opinione che a Roma serva un governo del patrimonio culturale unitario tra lo Stato e la città su tutto il territorio. Il governo, in modo unilaterale e senza cercare un confronto, anzi evitando un confronto col comune, ha deciso di organizzare il suo sistema di gestione. In aggiunta, è una cosa un po' difficile da spiegare tecnicamente, ma insomma, fino a ieri l'organismo che si chiamava la Sovrintendenza speciale Logica di Roma, che ha la responsabilità per il Ministero di gestire il Colosseo i Fori, ma una grande area che coincide col centro di Roma subiva interamente delle risorse che produceva attraverso la bigliettazione che automaticamente restavano alla sua intendenza okay? quindi nella misura dell'80%, quindi l'80% dei ricavi delle attività che erano di vendita i biglietti piuttosto che restavano solo in una sua speciale, oggi non è più così indipendentemente da quello che dice il ministro perché nel decreto che lui ha scritto si è scritto che il 30% dei ricavi andranno per gestire il resto del territorio, quindi il parco archeologico, e poi il parco archeologico sta finizziamo dal ministero, quindi è il ministero che decide come, quanto e perché evitare i soldi. Quindi sembra quasi allora, un esproprio nella gestione di tutta un'area così importante, così, cioè questa è l'impressione eh, che avete. Eh, non, diciamo, non è un'impressione un, diciamo, un po' più complicato di così perché lo so, Ma ah, è chiaro che dobbiamo cercare di far capire, di insomma, no, Però, però insomma, la verità mh. è che non si decide no, su in una materia che è strategica per lo sviluppo di una città senza mettersi di con chi ha no, la responsabilità di governarla per mandato dei cittadini. Nel momento in cui il governo, il ministro in particolare, non il governo, ha deciso che su una materia così delicata procedeva senza confrontarsi con la città, non restava a noi altro via che ricorrere al tribunale amministrativo. Mm. Questo è quello che è successo. Uh, Speriamo che in questo modo di, eh, anche di aprire una discussione sulla funzione che deve avere il patrimonio culturale a Roma e non solo, se deve essere, come utilizzato solo oggi, solo uno strumento di attrazione turistica che poi crea no? quegli intoppi, quegli affollamenti che hanno distrutto il centro di Venezia, si mangiano il centro di Venezia, si mangiano il centro di Roma, eh, eh, oppure bisogna capire come il l'intero patrimonio archeologico della città unica come Roma che è diffuso no? ovunque viene utilizzato da un lato per promuovere il turismo sostenibile dall'altro però lo sviluppo delle relazioni tra i cittadini e una vita economica al ad alto valore aggiunto quindi con che non sono no? eh, solamente legati al turismo sono legati alla ricerca dedicati alla sperimentazione tecnologica insomma una visione profondamente diversa della funzione cioè, del patrimonio allora, ricordiamo una città. cosa perché lei l'ha detto all'inizio oh, insomma gestire il patrimonio archeologico di, di Roma come si gestisce Pompei non è possibile perché comunque Pompei è un sito archeologico e basta e Roma è una città viva no? questo credo che non sia non c'è alcun dubbio eh, mm. questo però sembra non uh, essere ricevuto all'inizio ministro del quindi, secondo il suo punto di vista, come si fanno convivere eh, le due esigenze, quelle di valorizzare il, il, una, una zona di così alto rilievo e pregio mondiale, inutile ricordarlo, e una città che comunque deve vivere, produrre e continuare a espandersi? Beh, intanto, come avevamo peraltro già più volte eh, suggerito, anche sulla stessa area di cui si parla oggi ci sono due modi diversi, il, diciamo, gli oggetti che producono biglietteria, attrattività no? attra mm. attra turistica, per quei soldi lì sono il Colosseo e il Palatino, è un po' la domusarea. Il meccanismo che porta a chiudere e recintare no, tutto, tutta l'area mm produce un fenomeno per cui le persone, la città, non può vivere attraverso il parco archeologico. Immaginiamo viceversa, ed è quello che proponiamo noi, una grande area eh, a circolazione ridotta che va dal Circo Massimo fino a Monti e eh, dal Colosseo fino al Campidoglio, diventa, in cui ci sono dei luoghi ovviamente eh, per cui accesso è a, con, con il biglietto, no? il Colosseo, sì ma che diventa integrata con funzioni della vita civile, cioè anche biblioteche, librerie, eh, servizi alle persone. Si riconquista il centro storico, che sta diventando semplicemente un luogo di, dire, per i turisti o per persone molto agiate, ha una vita molto più ricca e consente anche a ciascuno di noi di incontrarsi con gli altri intorno alla bellezza sono due modelli diversi di interpretare no, la funzione che ha il patrimonio culturale nella vita. Uno la vede come una specie di benzina per far camminare il turismo, l'altro diciamo, ne riconosce anche questo aspetto ma ci mette molto molto di più intorno, cosa che peraltro è ormai riconosciuta da tutte le convenzioni internazionali a cui l'Italia aderisce e che ovviamente invece vengono Sistematicamente contraddetta da questi prezzi, no? Oh, comunque è importante valorizzare e far arrivare più gente a Roma, no? Incredibile, valorizzare il patrimonio e far arrivare eh, più ma gente. Ma se la più gente arriva come arriva oggi, cioè che sta un Nordia giorno e mezzo ed è tutto a caccata, no, no, ragione, no? Eh, certo. Il prodotto è quello che noi non riusciamo a vivere a città. Le persone, peraltro, che vengono qui hanno un'esperienza superficiale e insoddisfacente, quindi, ecco, a lungo periodo, probabilmente un danno. Se noi invece siamo capaci di far venire più persone, distribuite più nel tempo, meglio nel territorio e con no, una presenza più, anche più lenta da parte loro perché è possibile, probabilmente noi ne certo. certamente noi come città ne troviamo maggior beneficio e loro stessi se ne vanno con una percezione della città che non è semplicemente aver visitato una Disney che fatta di musei antichi ma aver no, visitato un posto veramente unico nel mondo però dobbiamo essere convinti di questa eh città certo, continuiamo certo. a far finta che non sia così no, no? senta per salutarla e ringraziarla perché è stato molto disponibile ma insomma questo, questo ulteriore scontro proprio di filosofia eh, fa parte di una specie di guerra tra governo e amministrazione capitolina oppure diciamo così è semplicemente che si hanno idee diverse e ci si confronta sulle idee diverse no, a me piace confrontarmi sulle idee diverse le guerre di religione non sono proprio il mio, come dice, il mio piatto L'idea qui è profondamente diversa, dopodiché so benissimo che l'idea che diciamo, noi come città stiamo sostenendo, difendendo anche con, no, con forza è condivisa da, da persone che hanno opinioni politiche molto diverse dalle nostre e, e anche viceversa, ci sono persone che hanno no, opinioni politiche simili alle nostre che hanno no, un punto di vista diverso, ma non c'è dubbio, che qui la discussione che è una discussione molto specifica, contiene dentro tantissimi elementi che hanno a che fare con il modo in cui noi vediamo il futuro, con il ruolo che hanno i governi locali nel decidere il futuro del, del popolo che è, per cui sono chiamati a amministrare e nel rapporto col governo centrale, eh, che hanno a che fare con una un caratteristica fondamentale del nostro paese, in particolare di Roma, e cioè una presenza sterminata di patrimonio culturale che è un'incredibile ricchezza del paese se il paese riesce ad utilizzarla, eh, altrimenti no, si guarda sempre indietro, noi stiamo guardando avanti. Ecco, L'ultimissima, l'estate romana ha pubblicato il bando, che cosa sarà questa estate romana che parte il 30 giugno e arriva il 30 settembre? L'estate romana eh, cambia, eh, in modo, diciamo, cambia cercando di recuperare ciò che erano i caratteri fondamentali dei statici che sono andati perduti nel corso degli anni. Nacque per restituire ai cittadini l'uso degli spazi pubblici, l'uso della città, bisogna ricordarsi che negli anni 73-78 Roma non era praticabile a causa di grandissime manifestazioni politiche tutti i weekend. Nell'estate romana consentiva a ciascuno di noi che all'epoca no? c'era di riscoprire il piacere di stare insieme a quella città. Oggi il problema non si pone in quei termini, ma si pone viceversa nella, nella, nella vita distribuita, cioè non solo nel centro storico della città, ma nelle periferie e eh, si pone anche un grandissima difficoltà da parte degli operatori culturali a fare progettazioni in medio periodo perché lo Stato, l'amministrazione capitolina nel passato è intervenuto ogni volta no, con supporti economici sempre a breve, eh, diciamo a breve periodo quindi noi abbiamo cambiato molte regole per semplificare eh, tutta la parte tecnica e amministrativa ma soprattutto abbiamo introdotto tre criteri completamente nuovi il primo è che faremo delle graduatorie per il municipio eh, incentivando dunque che presenta progetti, a presentare progetti non solo nel centro della città. Il nostro obiettivo è di avere almeno due progetti per ogni municipio. Secondo, sollecitiamo progettazione culturale nuova, perché non parliamo più, non più solo di attività di spettacolo, ma parliamo di attività culturali. Le attività culturali sono anche passeggiate a riscoperta delle aree verdi, no? piuttosto che eh, eh, incontri e discussione, uh, piuttosto che tantissime forme miste che sono emerse, che esistono in città, che però il bando dell'estate romana non consentiva uh, di raccogliere in precedenza. E il terzo che inseriamo la possibilità di presentare progetti oriennali, quindi per una parte consistente delle risorse, che sono un milione e mezzo di contributi per quest'anno un milione di questi eh, vogliamo destinarlo a progetti che, hanno, che si presentano su tre anni e quindi dicono nel corso dei tre anni noi intendiamo realizzare queste attività in questi luoghi e poi per il primo anno ci presentano una programmazione dettagliata e alla fine di ciascun anno a seguito di un'ulteriore pro, diciamo, progettazione dettagliata per l'anno successivo ricevono automaticamente il finanziamento ovviamente se hanno operato bene questi sono cambiamenti molto, diciamo, molto profondi, il cui obiettivo è quello di eh, riconoscere che esiste una progettualità molto ricca all'interno della città, che è molto diffusa, e uscire da un meccanismo che negli ultimi anni è diventato ostentativo e ha fatto della città pluromana in larga parte, non in tutto, però semplicemente un eventificio non sempre di altissimo livello. Quindi si prosegue con la filosofia un po' no? che era quella del, del, dell'ultimo dell'anno, primo dell'anno, un po' è quello? Esattamente certo mm? eh, se no saremmo lontani ah, <ride> <la tradizione. ride> era per chiarire insomma era chiaramente <ride> <così>. <ride> grazie a Luca Bergamo buona grazie giornata grazie di essere Ad stato aspettanti. con noi Il vice sindaco di eh, Roma Capi...